oggi parliamo della semina delle fave seguitemi in questo video vediamo fino alla fine dalla realizzazione dei solchi alla messa di mora dei semi vi dico un po di sesto di impianto e qualche accorgimento per farle venire su bene buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso questo è è quello che rimane dell'orto estivo ho tolto i teli ho trinciato le piante che erano ormai a fine vita così comunque la loro sostanza nutritiva se ne va nel terreno se vedete abbiamo ancora un po di pomodori quelli verdi eh, ormai sono mezzi trinciati poi ho passato il motocoltivatore ho smosso un po il terreno ora per non lasciarlo così visto che tra l'altro mi serve un po di ricostituente per questo terreno che è stato sfruttato quest'estate per non ricorrere subito con concimi tipo stalatico pellettato e quant'altro userò delle colture che mi fissano l'azoto nel terreno tra queste c'è la fava quindi metterò un po' di fave ho acquistato del favino per fare il sovescio ma questo lo vediamo in un altro video e adesso cominciamo a fare un po' di solchi che ovviamente verranno storti per fare la coltivazione delle fave allora due parole sulle fave vediamo un attimino il sesto di impianto tra le file 70 cm ma io mi regolerò poi diversamente perché ci devo passare con il motocoltivatore quindi adesso prendo la misura del motocoltivatore e vedo comunque non meno di 70 cm tra un baccello e l'altro circa 20 cm adesso si va a occhio più o meno eh. allora iniziamo ho fatto i primi tre solchi, dai, tutto sommato non sono andato molto storto, dai. ho preso le misure a 70 cm che ho visto che la carreggiata del mio coltivatore è di 55 quindi mi sono tenuto un po' largo va benissimo perché bisogna fare pazzo tra una fila e l'altra perché ogni tanto bisogna togliere le infestanti e rincalzare le fave che ormai stanno venendo fuori quindi passando col motocoltivatore si fa in un'operazione si fanno due cose si recupera tempo e soprattutto fatica perché non si usa la zappa quelle qui Adesso piano piano vado avanti da solo, farò altre due o tre file e poi preparo le file per i piselli, anche quelle poche, vedete ho preso le misure, 70 cm, e vediamo poi come si mettono a dimora le fave. Allora, generalmente io acquisto queste fave qui, di questa azienda qua, ovviamente sono tutte buone, sono tutte valide, ma questa, poi tra l'altro da 7,50 veniva a 5,50 insomma l'ho presa in offerta e va bene circa un chilo famiglia di tre persone mangiamo solo in due le fave un chilo è sprecato basta mezzo chilo però come vi dicevo volevo dare qualcosa in più a portare un po di sostanze buone all'orto quindi siccome le fave come tutti i legumi hanno la capacità di fissare l'azoto al terreno in più questa è una radice abbastanza profonda quindi mi lavora da solo il terreno ho preferito fare questa scelta qui. Se avanza qualcosa, niente, la terrò per il prossimo anno. Questi sono i baccelli, si seminano generalmente in autunno. Come vi dicevo, qui da me, centro Italia, intorno a ottobre e sono pronti per marzo. Allora, due parole, voi dite l'inverno? Io mh, le ho viste anche sotto la neve per un paio di settimane, sembravano morte, poi come si scioglieva la neve riprendevano più vigorose di prima quindi non soffrono il gelo non soffrono la neve quindi sono un'ottima coltivazione invernale allora 20 centimetri tra un baccello e l'altro adesso io ho preso già le misure 20 cm e questo bastoncino qui è circa è circa mano adesso se vogliamo fare i precisi beh, vabbè così non arriviamo più giusto per prendere un attimino le misure io metto un baccello solo, ma si potrebbe metterne anche un paio, quindi a un certo punto si va a occhio tempo fa all'inizio facevo le buchette e mettevo un paio di baccelli dentro ogni buca si può fare anche in quel modo lì, eh? io personalmente poi ho visto che così è più veloce profondità di semina una decina di centimetri qui sono un pelo meno ma tenete conto poi dovrò coprire con la terra e quindi più o meno ci siamo dove ne scappa uno in più o lo lasciamo piante ho visto che anche se ravvicinate, magari rendono un pelo meno, ma vanno bene lo stesso. Dai, vado avanti da solo e vediamo poi a fine semina. Allora, fatta questa operazione di messa di mora dei semi, è giunto il momento di ricoprirli con un rastrello, semplicemente, senza impazzire. allora due parole sul concime, non ho dato niente, avete visto, sto usando la concimazione residua delle coltivazioni che ho fatto quest'estate quindi io avevo i peperoni, avevo dato parecchio stallatico pellettato e quindi me lo ritrovo adesso anche un po' volendo si potrebbe mettere soltanto un po' di cenere di legna, magari lo farò dopo, avrei dovuto farlo nel solco comunque se ce l'avete in casa, se ce l'avete sotto mano, va benissimo la cenere di legna, senza esagerare Ecco visivamente bisogna assicurarsi che i semi siano coperti. Se ce n'è qualcuno che è scoperto lo si sposta a mano. Tanto sono grossi, si vedono. Ecco qua. Bene, vado avanti da solo. Ho ancora un po' di solchi da fare. Il lavoro è questo. Dovrebbero uscire i primi germogli nel giro di un 20 giorni circa. Dipende anche un po' dal clima. Non do acqua ovviamente perché il terreno è umido. Sarebbe uno spreco e sarebbe un deleterio controproducente. Quindi, veramente è una pianta che richiede pochissima attenzione, è soltanto la sarchiatura ogni tanto e togliere le infestanti, e ovviamente il rincalzo un paio di volte. Per il resto dà molta soddisfazione, almeno nel mio terreno viene su bene, probabilmente ho il pH giusto, il pH è, se non sbaglio da 6 a 8. Ogni anno, quest'anno ho esagerato, come vi dicevo, perché voglio ridare un po' di energia al terreno in modo naturale gli altri anni invece ne facevo molto di meno tanto alla fine siamo solo un, un due a mangiarlo peccato perché è un legume eccezionale vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un like se vi fa piacere, se non mettete il pollice in giù va bene lo stesso. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi perché così potete rimanere aggiornati su quello che faccio, una volta a settimana esco con un video nuovo, ce ne sono molti in uscita adesso, molto belli, spero. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.